gente che facciate delle foto. Sapete se la vostra scuola è antisismica, vi hanno detto qualcosa, avete fatto esercitazioni nei eh, giorni precedenti? Eh, ci avevano detto che sarebbe suonata una campanella per il terremoto, ma non è successo, cioè non hanno suonato niente. Cioè ci avevano solo spiegato che quando in caso di terremoto ci dobbiamo mettere sotto i banchi. Così è stato? Sì. No, non è suonata la campanella, sono passati dei professori che ci hanno detto sì. dovete oh. uscire e poi anche la presida è intervenuta e è passata per tutte le classi dicendo di uscire e poi dopo un po' ci hanno fatto rientrare. Paura? No. Mi scuso per il minuto e mezzo soltanto che le concedo, a Laura Baldassarre, Assessore alla Scuola del Comune di Roma, poi daremo la linea al giornale radio per le ultime notizie dalle zone colpite dal terremoto. Roma, la grande città che ha sentito le scosse ieri mattina, ha reagito in maniera un po' scomposta, Assessore. Le scuole hanno un po' deciso ognuno per conto suo, ieri abbiamo sentito la sindaca Raggi dire noi non abbiamo dato nessun ordine di evacuazione. Baldassarre. Assolutamente, noi non abbiamo dato alcun ordine di evacuazione, eh, siamo stati da subito in contatto chiaramente con la sala operativa di Vigili del Fuoco, con la Prefettura, la protezione civile e appunto non c'erano state segnalazioni, sì. quindi non c'era la necessità Quindi i presidi di hanno proceduto presidi, in ordine sparso, diciamo in ordine così sparso. Quello che abbiamo invece immediatamente attivato è una verifica che verrà compiuta entro il 20 gennaio con un monitoraggio diffuso in tutti i municipi per gli nidi e le scuole di competenza di Roma Capitale, questo sì e è, è, è normale che decidano i presidi di eh, assessore presidi nella loro autonomia, in queste situazioni noi sappiamo che dobbiamo evitare il panico ma soprattutto dobbiamo essere pronti, quindi come ricordavano anche nel servizio noi avevamo richiesto a tutte le scuole di fare le prove di evacuazione che devono essere fatte eh, diciamo, regolarmente, subito dopo appunto, il sisma di ottobre abbiamo richiesto a tutti di farle, quindi c'è stato anche un lavoro di prevenzione per quanto si possa prevenire. In Ora non c'è purtroppo il tempo per approfondire l'aspetto delle scuole che dovrebbero essere gli istituti tra i pochi, così prescrivono tutte le norme anche negli altri paesi sicuri, dove insomma c'è la certezza che una scossa, che se non è una scossa catastrofica, non cade addosso a chi sta in quelle aule, ma è un discorso che abbiamo fatto più volte e che torneremo a fare. Laura Baldassare, Assessore alla Scuola del Comune di Roma, grazie, noi diamo la linea mi scuso con i colleghi tecnici, con i colleghi della redazione per non poter firmare tutti al giornale radio per le ultime notizie, specialmente sull'albergo travolto dalla Slavina e poi l'aria Sotis in diretta da Norcia.